Ciao, sono Marco, sono a spasso col fedele amico a Quattro Zampe in questa mattinata meravigliosa in un posto a dir poco fantastico. Voglio condividere con te un pensiero che stavo facendo riguardo un'affermazione che mi sono sentito fare qualche giorno fa. Questa cosa la realizzerei se avessi questi strumenti. Voglio sperare che questa sia un'affermazione che tu non fai e soprattutto avrai sentito sicuramente fartela. Perché ti dico, voglio sperare che tu non faccia queste affermazioni? Per il semplice motivo che la storia insegna che non è mai una, una questione di capacità o competenze tutto quello che noi andiamo a realizzare, è sempre solo legato alle motivazioni. È chiaro che degli strumenti per realizzare determinate cose occorrono. Voglio dire, tanto per fare un esempio banalissimo e in piccolo, vuoi fare una torta, devi avere come minimo gli ingredienti e gli strumenti per cuocere. Ma la realtà è che se tu hai una forte motivazione e vuoi realizzarla a tutti i costi, gli strumenti li trovi, gli strumenti li crei, li generi. Ora, non voglio dire che ti metti a fare, per dire, non so, la farina o le uova, no, assolutamente. Voglio dire che puoi comunque trovarli. È sempre solo una questione di motivazione. Dire lo farei se avessi questi strumenti bene allora significa soltanto che devi andare a trovare questi strumenti in qualche modo se non esiste una strada batti la strada nuova questa è la pillola che volevo trasmetterti questa mattina perché troppo spesso mi sento dire lo farei se avessi questi strumenti perfetto allora quello è il primo step sai quali strumenti ti servono trovali è compito tuo Spero di esserti stato utile, continuo la mia passeggiata, siamo quasi arrivati all'acqua così il fedele amico beve. Ti saluto con un abbraccio, ciao!